Era, ma ragazzi, ma un hashtag, no Fortnite day, lo mettiamo ah, Bravi, oh, oh, questa è una chat, questa è una community ragazzo ragazzi Io dico una cosa e voi lo fate, voi mi date l'ascolto, voi mi seguite, voi mi supportate, così vi voglio ragazzi Non vedo loro ragazzi, attendo questo momento da dieci anni Sto aspettando di giocare a questo gioco da 10 anni, cazzo. È uscito nel 2010, io avevo 10 anni, vedevo i video della gente che ci giocava e dicevo No, non io voglio giocare, però avevo un pc di merda, non potevo farlo. Ma oggi, oggi lo faremo insieme per la prima volta, ragazzi. Prima volta per voi, prima volta per me. Ci siamo, ci siamo, ragazzi, ci siamo. Ah sì, sti cazzi ragazzi, sti cazzi che scendono in specchio, non mi interessa. Chi vuole rimane ragazzi, chi è interessato rimane. Silenzio! Silenzio, serve pace e quiete. Ok. Mi sono visto per 20 giorni, ci sta. Cazzo Soldato caduto, Te faccio vedere io fra te, te devasto, te devasto, anche voi fate devasto Dai che devo andare Come le sentite l'audio ragazzi? Troppo alto, troppo basso Com'è? Oh Ora non esageriamo è impronunciabile È alto il volume Oh fra Oh Per me è perfetto Ok Un account con due giorni di watch time E quello accanto è bovino Va bene bella riga dopo dopo Buono studio riga buono studio è sì, bovino miliziano caduto Buoni! oh fra guarda come si para quello stronzo pezzo di merda guarda, guarda, guarda. sono troppo cazzuto ragazzi Oh, pazzito! Un bovino nella vita reale si chiama Faustacchio. Dovresti calmarti però Marte fra... Ti è bastato? Ti è bastato? È bastato, è bastato. Sì, esatto. Akab Chi è che sta ansimando? Fra, fra. No, fra. Dove si fa un po' il cesso, come si dice a Napoli. Che cazzo è che mi sta ridendo alle spalle? Sei tu figlia di puttana, eh? La gang di upi, what? Sì, ricordo Impronunciabile. Il nome te l'ho dato io Impronunciabile, quello da fare. Eh, si, sì, stoka è un sogno questo. Guarda come sono cazzuti questi! Minchia, nel gioco da mischia questi sono bellissimi, questo gioco è bellissimo. Poco da fare. Sono figo che fiamme addosso Va bene vada vada grande buffo che è mortale se tizio? Ora allora, non esageriamo, eh? Oh, sto incazzato! Madonna, è troppo figo con le capriole! È troppo figo, cazzo! Che trama! Eh, la storia di questo: cioè, la, la trama di questo gioco è un po' a sé. Però fondamentalmente siamo degli eroi senza nome che devono salvare il mondo, ecco. Fra, fra. No, dall'altra dall parte. Si è incazzato, si è incazzato col forte. Memoria non se ne parla, eh. Torna qui, torna qui e combatti. Torna qui e combatti. Eccoci. Questi siamo noi, ragazzi. Ah, eccoti qua. Che <ride> lol. <ride> niente, oh, somiglia da baby prima l'anima, ora da baby già con il re nella caverna il re nella secondo caverna secondo me ti succede perché dormi tutto il giorno scalamure boxato docente esatto no mio padre ti sta cercando Gromar. brother se tu e sei un non lo so ma era abbastanza di malumore e mm. frenga frenga allora dovrei andare a parlargli prima non mi dai un bacio prima non mi dai un bacio non adesso non adesso e niente, all'aria All'aria ragazzi Qua posso ce qualcosa? Ah Ok, io voglio questa Posto Sono in blader quello vero Ma se ammazzo qualche pecora Mi dà qualcosa? Ehi, Allora vi faccio fuori tutte E qua bisogna fare proprio le gran carni ragazzi Oh Pecorelle venite qua Pecorile Vi rende abbastannate del cazzo Oh no, no no no no no No Ma? Ma che cazzo? Grazie mille. Improbabile Scardoro, non credo che ci sia lo Scardoro, ragazzi. Buongiorno, Pastore. E eh, buongiorno anche a lei, buon uomo. Salve, Orruk. Orruk, oh, E che cazzo vuole? Eh, appunto, perché mi sta cercando? Sai chica? per quale Gromar mi sta Gromar serve il, tipo il, il padre so. de della Tizia. Ok? È già da un po' che ti sta cercando. carino il tipo, vi piace? Ok, mi sta cercando un po'. E tu, buona donna! Ah, eccoti. Ehi, mi aspettai? Chi cazzo è? Ah, Figliolo, è sangue, quello. Ma di non che ti so. preoccupi? Era solo una pecora. Per tutti gli dèi, ma di nuovo? Dovresti badarci, non massacrarli. Ma un scoperto, no! Hai ragione, scusa. Hai ragione, scusa. Lo hai detto anche l'ultima volta Ah allora è un vizio eh È un vizio il nostro È un vizio è un vizio ragazzi Eh ma questi E che fate ne privi di ammazzarli Dai guarda è cicciottello Chissà quanta carne ci dà Vai lasciamolo lì per il momento Ci sono pure le galline Ma lì ho Tu dovresti essere il tizio Cosa stai Dai, combinando alle mie spalle Oh mi Intendi Po' di lei. Posso <ride> spiegarti ma davvero? Io voglio solo imparare. Cosa, ammazzare le pecore? Le mie pecore sanno ballare. In realtà sanno Dai morire. È mia figlia. La sua figlia? figlia. Ah, sì, certo. Beh, noi Noi vorremmo comportarci bene fino al matrimonio. Sì. Io, ecco, voglio diventare una persona rispettabile. Certo. Se scopo la figlia, ragazzi, poco da fare. mia figlia. No, di scoparla la... Eh sì, se sposarsi. lei mi ama. L'amore. Prima di sposare Ivy, dovrai superare tre prove. Eh, è che cazzo. Una è una tradizione. È la tradizione mia della famiglia, famiglia dai. D'accordo. Cosa devo fare? Sai dove si trova la tomba di Melgan? Neanche la più pallida de delle tarpe. E' proprio stai. io dietro la fattoria di Nat. Esatto. Scendi nella cripta, prendi il pugnale dalla tomba di Melgan e portamelo. Il pugnale di... Che cazzo è? cosa in ste case? Eh? C'è qualcosa di gustoso da prendere? Io vedo, io vedo tanta... Oh, c'è il formaggio, ragazzi. Questo è proprio parmigiano. Ve lo assicuro. Parmigiano 100 al 100. 100%. Niente, non posso prendere nulla. C'è la fame. Oh! Pazzo. No, no, no. Non è il momento di ripos... Alzati fra. E poi con quelle facce boh, mi stavo guardando. Cioè, non c'è nulla. Ok. All'aria proprio. Scusa, pastore, non posso lasciarti attraversare il ponte. Le Mì, talpe che, che infestano palle. i miei campi mi stanno rendendo la vita impossibile. Finché non me ne libero, farebbero tutti meglio a rimanersene al villaggio. Ci penso io, Frante Proclamamanni. Ma ho paura che vada alla tomba di Megan. Uh, Gromar. In questo caso puoi passare. Bene. Ci mancherebbe. il troll del ponte? Pastore, ti propongo uno che scambio. Che scambio, dai? Succede? Se uccidi le talpe che infestano i miei campi, ti darò il mio no ragazzi La mi, dissocio. Delle talpe mi, io. mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio questo certo ragazzi eccola oh gli sta andando in bocca Minchia, quanto siamo lenti che le bastonate De Preda screen nemici sconfitti Premendo E È sempre meglio raccogliere tutto Quando Ok Mi piace ehm... Stanno qua le prede Qua i cosi E addirittura sto C'ha male M la mappa E rientrarti Poi muro la mappa Con il mouse Pronto la rotellina del mouse Passo sopra la mappa la superficie sotterranea. Ok The dungeon Quindi sotto solo Perfetto Mi piace Mi piace eh, non ci so, piante, piantine. Il bastone sposa. Sì, ovvio. Ma il mio, mica quello del contadino. Eh, certo. Questa è una mela. Se può certo. Che quanto. Quanto arraffa. Eh. Stasera, stasera è nostra, Ashley, ragazzi. Le piglia bastonate nelle gengive, porco cazzo. Come dovete... Madonna mia, le sbombello tutti. Oh! Non abbiamo... Non abbiamo neanche salvato. Glue! Stavo quasi lasciando le pelle, ragazzi. Ok. Salviamo, va. Salviamo va che è meglio. Sera l'ho lasciata, no, ragazzi. Eh sì, ma ovvio per pin del burro, per forza dobbiamo farlo. Ok, in che è sta zona? Ma quante mele ci sono Mi piace Alfa Infatti alfa Tutto a posto alfa Ci devi di qualcosa Sì ma io mo come risalgo Ma? Eh wait Wait Wait Minchia Veloce Talpa debole. Porco dio! Alla faccia della talpa... Debole! Morri, no, cazzo. Ma io poi questa carne voglio cuocerla. E mela? Ah. Ok. E un'altra in abbondanza. Fallo, bovino. Che te frega, bovino. Ma io sta roba, posso prenderla? No. O la va o la spacca, bovino. Sti cazzi. Guarda, olio di golwak che brucia. Olio di, se non si di uh, Ok. Ma io se la picco così forte. Posso? Posso Però il problema è in mischia In mischia che non posso farlo Oh eh, no. Ma mi ha, mi ha preso Come cazzo mi ha preso Ma niente modo è sturo Esatto Peppin del burro Bravo diglielo Mela Mela ma no, ma sti cazzi, bovino. Cioè, non, non crearti problemi. Sono di Napoli, Riccardo. Iii! Ok, iniziamo ad avere il primo loot, ragazzi. Abbiamo anche il pugnale. Perfetto. Abbiamo questo. Bene. E ora è molto più seria la cosa, eh. Ok. Mi dissocio, brothers. Eccola. Sì, dopo, dopo lo faccio, incronciabile. Oh! Minchia, un'altra storia, ragazzi. Forte, sto figlio della mignotta. Cioè, un botto di vita. No, io no, brothers. Ma siamo usciti di qua. Aspetta, ma questo non è il pertugio dove siamo entrati? Eh no, per nulla, da dall'altro lato, campione. No Ok Ehi Talpa ustionata <coughs> Ah perché giusto al sole, al sole non possono stare Talpa ustionata Di nuovo qui Hai per caso ucciso le talpe E eh certo fra Sono di nuovo al sicuro Tutto le pulito Le talpe sono morte E i tuoi campi sono di nuovo al sicuro mi sarei aspettato almeno un grazie Ora sì, mi devi certo. dare il bastone Il bastone Non è che Gromar ha mandato anche te alla tomba di Melgan? Non è che Gromar ha mandato anche te alla tomba di Melgan? Che cosa te lo fa pensare? Qualcuno ha incendiato dell'olio di Golwak nella cripta per far il scappare il bastone Il bastone, il bastone ragazzi Non sei tu che usi quell'olio per proteggere i campi dagli animali selvatici? E se fosse? Stai alla larga d'Aivinat. Vinat Te ne pentirai Pratigliolo La mia ragazza non si tocca e... Boh fammi vedere alfa. Ma io credo che qui Non ci sia nulla da Da Da raffare Andiamo avanti di capriole Ora gli sbatte La sciola in faccia <ride> Potrebbe starci comunque Ora vado dal padre Dico ti voglio tu figlia Stronzo Dov'è sto stronzo? Eccolo lo stronzo Hai preso il pugnale? Certo Eccoti il pugnale di Megan mm. Oh Beh era la prova più facile La prima prova era la più facile comunque Qual Da mamma Dovrai dimostrare di essere in grado di proteggere Ivy Ecco Vuoi che ci battiamo? No Sembra che un contrabbandiere si sia accampato vicino al lago di Monte. <ride> Scalamuro edit Cancelo dalla nostra isola e la okay. sua arma come prova. Il cancello per lo stagno è chiuso Dobbiamo e pestare qualcuno la chiave se devo sistemare questo contrabbandiere? Certo Eccotela E ora vai Iii, Livello 2 Sei avanzato al livello Premi K per aprire una schermata dell'abilità E clicca sui pulsanti Più e meno Per spendere i tuoi punti abilità E migliorare il personaggio Sì, vero Grazie mille di avermi ricordato Brothers Ma io direi Ok Ci sta Ci sta Ogni martedì gothic ovvio ha impronciabile Fin quando che non lo finiamo Per il momento che cosa ne dite ragazzi? Cosa ne dite? Vi sta garbando sto gioco Vedo che comunque siamo 13 Quindi penso di sì ragazzi Vi sta garbando Eh credo che dobbiamo andare qua giù Oh eccolo te? Eh, Diego, ne sono passati di anni, e Diego, te sei qua, fatto amigo. vecchio. Come vanno i libidi? Non mi lamento. Ah, beh, se è così. Te sei fatto vecchio, Frau. Mi piacerebbe, ma... Ma? Devo cacciarti. Frau mi ha ordinato di cacciarti dall'isola e di portargli la tua sciabola come prova. Veramente? Eh già. <ride> che razza di richiesta è mai questa? Oh, è una prova o qualcosa del genere per poter sposare Ivy. Uh, allora mi sa che è un problema Salva ragazzi eh, Cosa facciamo ora? Io devo tornare presto ad Argan In ogni caso Dimostrami di aver imparato la lezione Dobbiamo sfidarlo Un vecchio macete mal Da portare a Gromar <coughs> Io salverei prima Mi sa che ci fa il culo a strisce Ci fa il culo a strisce ragazzi Sicuro No no basta basta bovino, grazie mille. In guardia. In guardia, fra Oh no, fra fra aia oh, non all'aria però, Fratimo! Aia! Oh, ci sta a fare il culo, Diego Oh, fra, Diego Dai, sotto mio Diego Fammi vincere Diego Diego Aia Minchia, Diego Ti sei fatto vecchio, però, eh Eccolo Sì, ho un nipote, bovino Mi arrendo Stai diventando vecchio. Eh già! <ride> Ora mi darai il macete? Calma, Ora mi dirai il amico, macete? Calma. Prima dimostrami che sai batterti anche contro chi non ti è. Dai, armi. che palle, Diego. Contro chi mi devo battere? contro chi dovrei battermi allora? La mia barca è laggiù, vicino alla spiaggia. Porca misera, Diego. Ogni volta che arrivo se la battono. Io sono troppo pigro per corrergli appresso. Okay. Dai loro una bella lezione. Dai loro una bella legnata. Io ti darò il macete. Ovvio, bovino, ovvio. Però ancora piccolo purtroppo. C'ha due mesi. Dici che Gromar non si accorgerà dell'imbroglio? Eh, non no, lo so. È un vecchio incognito. Manda Orruk, Lol. Bella Salvatore, benvenuto. Figli della mignotta sono. Vengono entrambi? Uh! Minchia, minchia, non gli frega un cazzo se li colpisco Se ne sbattono altamente Fra, come cazzo li ammazzo Cioè se, li, se, se gli faccio la combo se ne sbattono, mi trombano Guarda, guarda come scappano Dai Avete proprio... No, no, no no. Non avete un'idea Ecco, eh, qua bisogna usare le cure, ragazzi Mi sa che bisogna usarle full proprio i forni kid <ride> ti taggano e se ne vanno. Oh, uh. dai, che a questo è bello incazzato quello con l'armatura, ve lo dico. Questo è morto. No. No, non può morire così Non puede Non puede Allora se io vado qua sopra questi non mi seguono a posto Vero? Guardali guardali Oh Dai seguimi coglione Ah che okay, vai via Oh Guarda sto pezzo sterco Dai Fran andate Dove vai dove vai Guardali guardali Guarda come scappa. Appena vado da Diego. FUM! Via come un'anguilla! Dai che sei morto, stronzo! Eh, ci provo bovino! Minchia, si rigenera pure sto sterco! Oh shit! Qua bisogna, sì, bisogna fare così, dai. Bam bam bam. Oh, io do 3-4 colpi. Mi stanco, mi giro 3-4 colpi. Mi stanco, mi giro. Ok. Però in due è un po' un problema, eh. Me la son vista brutta, ragazzi. Me la son vista brutta. Monete d'oro, mi piace. Bella Ryan. Ok, Salviamo Salviamo Abbiamo qualcosa di gustoso Ah ok Sei potere da mischia quindi è più forte questo Che vuol dire Dobbiamo andare da sto scoppiato Top che mi dici del contrabbandiere? Lo hai cacciato via? Ecco sì, la prova fatto Eccoti la prova mm. Niente male eh già. Ma è troppo presto per cantare vittoria Devi ancora superare No bovino, io guadagno solo se tu guardi le pubblicità Altrimenti no di in grado di Beh niente arrivi. Perciò dovrai cacciare tre cervi forti e possenti e portarmi come trofeo le loro corna. Bene. Non possiedo un arco. Me ne puoi prestare uno? No. Sì, infatti devo formattare il PC alfa. non ho fatto due gambe e un macete? Ai miei tempi ci toccava ammazzare i cinghiali sì, a mano nude. Vabbè, questo sì. Certo. Il ci cinghiale a mani nude. Viteremo. Ho chiesto ad Ivy di aprirti il cancello per il boschetto dei cervi. Quando avrai 120. Per allora per forza potere. su hard disk. Per forza. Si, Se... beh. Però abbiamo questo. Eh, il macete, il macete è molto più serio, ragazzi. Ma è piccolo. Pensavo fosse più lungo il macete. Beh. Ok, io credo che si riferisca a questa torre. Mm, che torre, mamma mia. Allora, che abbiamo? L'arco, adoro. Hai ottenuto un arco, premi due perché puoi baggiarlo. Tieni premuto il tasto di attacco per incroccare la freccia, mantenendo l'arco e la tensione. Aumentare i danni inflitti. Ok. Bene. Biasa. Ok. Gli scudini. Bene. Vamos, fra. Mi sento molto più massiccio, mi sento. Ok. E che faccio così? Ok, non faccio nulla. Ma quanto sono forte! 35. Bello incazzato, bello incazzato. Bello incazzato, si figlia della mignotta. Ma non più di me. Che cazzo stai dicendo, Acap? Le animazioni alla Resident Evil, ora allora, non esageriamo. Quanti ne mancano? Vabbè. Teniamoli. Carne ma non ho Non ho capito Cioè io non devo portare le corna Tipo Vabbè No no Alfa Boh Vediamo di andare qua giù Che è sto posticino Mmm Non puoi usarlo Mook dei Mammat Con Arc Fre Ah devo parlare con Gromar Escigli il macete Ehi ma salve Giusy. Dov'è mo' sto pidocchio Ma aspetta ma è finita la corsa Ok si ricarica da solo Nice Eh chi è Giusy, Alfa? Eh hai preso i cervi? Eccoti le corna, fra. Eccoti le corna. Sono abbastanza sontuose. Sì, sono abbastanza sontuose. Lo sono. Allora, ho la tua benedizione. Ce l'hai. Ma non è impossibile, ecco, Bovino. Prendi questa reliquia per suggellare il nostro patto. Di che reliquia si tratta? Molti anni or sono, mio nonno la portò qui da Argan. Pare okay. che laggiù ve ne siano molte altre simili a questa. Colui che le troverà tutte conquisterà gloria e ricchezza. Ogni volta che ne parlava gli veniva da ridere sotto il palco. Non lo sto capendo, sì. ragazzi, vi giuro. Beh, nessuno riuscirà mai a trovare tutte le reliquie di Arganti. Ma te le devo trovare Dopotutto, io immagino. Una si trova proprio qui, ecco, sì. Ma prima devi fare un'ultima cosa Un'altra prova Che cosa Gab? Prova, figliolo. Ti serve un braccialetto di fidanzamento per Ivy E il suo consenso Un braccialetto? Mm. Cerchiamo di moderarci Credo Alfa eh, farlo eh mi raccomando Forse lui può aiutarmi Fallo figliolo Ok Quindi alla... che cazzo dobbiamo fare? Oh Ok, primo. Eh lo sapevo. No, non che la, non la metto. Bovino. Oh, da patani mamma. Dammi il bastone. La moneta d'oro Minchia proprio la fame Ciao questo Ok Non avete un'idea eh, ho capito Bastone del goblin Bracciali del goblin Mi piace Questa chiusa Bastone Cos'è sta roba? Portafortuna di Gromar Ciondolo Mm. Non lo so, preferisco questa eh, Il bracciale che abbiamo preso Ah, me l'ha messo, ok Me l'ha messo, me l'ha messo Salviamo Secondo fungio Usarlo Aia Aia Sì Ok, mo non fai più il gradasso Eh, non sai saltare? chiede la mignotta Oh No, no, no. <gasps> All'aria. Godo. Muori stronzo. Ma come che ansia, Ah, assolutamente mid, mi conosci veramente molto bene. Mi conosci, guarda, guarda come lo sciupo bene. Mmm, cazzo, sei un caprone. Eh? Cosa brutto di merda che sei. Nice, che donnaiolo. Ma io dov'è che sono sbucato? Ma Aspetta, ma io ho 5 funghi. Ne manca uno, ragazzi. Il Don Giovanni <ride> E Buono. Non so cosa ho imparato pure ho imparato qualcosa Ciao Flower Alla prossima Alla prossima E Ho imparato qualcosa Ma non so cosa Sinceramente E Ecco il Ecco l'ultimo ecco Eh Lo sapevo Lo sapevo Dentro Dove sono i funghi? Devi stare calmo Ok Eccoti i funghi blu Li ho trovati Bravo, Eh che è Ma Il Moderatore di, di Lucone Che mi dici dell'Ambra? Puoi prenderla okay. Halloween potrebbe farne qualcosa di bello Per la Comunque mi sento troppo massiccio Anche se non abbiamo ancora un'armatura Oh Che cazzo ci fai questo titolo alle ah. rocce così Così. Ma che fai? Appunto. Niente, non c'è un'idea, dai. Non c'è un'idea. Ma che fai, fra? Serio? Sta faccia di merda. Oh! Sei incazzato! Va punito, va punito, ragazzi, va punito. Astra. E eh, niente. Oh, sto morendo. Che sistemo io, ecco qua. Bella pie. Basta Stare alla larga d'Aivy Stronzo larga Ivy. Mi sono spiegato Sì, sì fa pure la sì, parte certo. incazzata la lascerò in pace. Eh certo Un po' di peace and quiet Un po' di tranquillità Buongiorno Tutto a posto A giudicare dal sorriso da Ebete Gromar deve averti dato la sua benedizione È Proprio quello che ha fatto dai allora, racconta. Ivy vuole partire per Argan si va via. Insieme a me. Ma lì c'è una guerra in corso, amico. Sì, ma sti cazzi noi siamo troppo forti. Quando hai iniziato ad allenarmi, hai promesso che un giorno mi avresti portato ad Argan. All'epoca ci volevi andare da solo. Adesso Ivy vuole venire con me. appunto. Fra... Sei stato un E avrei un maestro. figlio tra l'altro. Ora sono assolutamente in grado di proteggerla. Tu in grado di proteggerla? <ride> di mostro. Eh, niente. Vuoi che ci battiamo un'altra volta? Vuoi che ci battiamo un'altra volta? No. Ho un mazzo di erbe rare per lì. Ho un mazzo di erbe rare. Lo devi portare. Vuoi che vada dall'Irca? La strega. La strega. Ma dovrò attraversare la foresta oscura. Si dice che vi dimorino le belve più feroci di tutta l'isola. Ma non abbiamo paura. Nessuno ti obbliga. Puoi rimanere a fescire con Ivy, a custodire le pecore. No. Dammi quei semi. Dammi quei semi. E qui c'è anche una chiave. Anche okay, quindi dobbiamo andare dietro. Esatto. Perfetto Dirigiti verso est e est. troverai un piccolo sentiero. O est. Porterà diritto alla capanna di capanna. Nice. Vamos, bro. Abbiamo una missione, bro. Salviamo, bro. Versace per me tutti. Niente, ci ha visto. All'aria. Ah no, l'avevo colpito. Oh! Non capisco cosa stia facendo. Un richiamo? Che cosa sta... Non lo so, ma è morto. Eh, a non esageriamo, eh. Non montiamoci la testa. Io non vedo un cazzo in sta foresta. Ma che ci sono? Solo queste piante ci sono. Io voglio la gran roba. Sì, che cazzo è sta roba? Cosa sono sti cosi Ok Non posso salvare Perché non posso salvare? Ok Certo Agab Certo Eeeh Ampolla Anello della Vespa Saluto più 5 potere a distanza Mi piace, mi piace 22 potere di mischia La madonna Ma Io salverei Pergamene Cosa impariamo oggi? Nulla Che cazzo sto... Ah, Ampul Ciao Salve Beh hai paura di Lirka la Ma no, foresta oscura. Eh? Io non ho paura. Diglielo. Forse si sì, forse. Ma questo no. è rincoglionito, dai. Il mio naso mi dice. Che forse si. Sì. Mi ha mandato Diego. Eh, non sì, c'ho un'idea, dai. Lo so. È and è andata, ragazzi, Forso è andata. Sì. Allora me li dai ok. È andata, la solitudine ne fa male, ragazzi. Ecco allora io vado. Te ne vai? No. Frase inquietante con occhi bianchi. Solo per Cataratta. Sì, mi sa. Sì. Diego non ha accennato ad altro. Ah oh, no, eh? Però ha promesso che ti avrebbe mandato qui. Mm. Ok. Sì, certamente lo ha fatto. Perché che cosa vorresti tu? dire? <ride> <ride> Niente, dai. Perché gliel'ho chiesto io, no? Tu. E perché? Perché ho avvertito qualcosa Subito dopo che ti hanno trovato Mi hanno trovato Un qualcosa che deve essere risvegliato La fame Hai avvertito qualcosa Che deve essere risvegliato Non capisco cosa intendi Neanch'io. Qualcosa che ti cova nel petto mm. Una sorta di potere un potere magico, è andata ragazzi, è fuori di testa. Sì, sì, lo sento. Eh? Deve solo essere risvegliato. E come? Chiudi gli occhi. Ho paura. Ma salve il genio, salve. Va bene, non mi fido, ragazzi. Vedi, sto chiudendo gli occhi. Vedi, sì. sto chiudendo gli occhi. Vedi, vedi è che fantastico. sto facendo. Ah oh, cazzo. All'aria. Buongiorno. Per quanto tempo ho dormito? Oh, un paio di giorni. C'è sotto scrittore. Risvegliare la magia. No, non ho capito Richiede tempo. Ora... Sono in grado di lanciare incantesimi. Forse. O oh, forse puoi usare solo le pergamene magiche. Eh? Dove ci troviamo? In una caverna sotto la foresta oscura. Ok. Ma io la conosciamo, no, so la conosciamo caverna. sta caverna. L'hai vista in sogno? Eh? Sì. Esatto. <ride> è andata, è andata, è proprio partita. Che ci facciamo qui? Favore, sì? Che favore? I parassiti del terreno infestano questa caverna e ce ne sono affrotte, eh? Non si possono uccidere con l'acciaio e nella Ma tu, giussi, sì. questa tizia sei proprio tu. Cioè, ride a sbaffo, ride senza senso. Sei proprio tu. Sei tu e proprio. Ecco, prendi questa pergamena. Sei tu? magica, eh? Oggi, eh? il parassita eh? del terreno, eh? Eh? mi fa ammalare le piante. E non scordarti la regina. Ok? D'accordo, non lo farò. Se finisci le pergamene, vieni. da me. Quindi inizieremo ad usare le magie, troppe, da quanto ho capito. Ma non sprecarle, eh? Eh? Dammi le pergamene. pergamene ne hai ancora sufficiente? Ok, posto Hai ricevuto delle, alcune pergamene magiche Trascina nel, nel tuo inventario la barra Ok, durante il gioco premi pulsante SX Per lanciare l'incantesimo equipaggiato Sì, sì, sei, sei te infatti Te l'ho detto, no, sei te, sei te, punto Poco da fare Ehm Pergamene Abbiamo 30 fulmini E la madonna, lo mettiamo qui Li mettiamo lì, li mettiamo lì. Uh... Oh! Ehi! Ma si chiude pure a guscio sto stronzo. Oh, ando cazzo, vai. No. Ando vai? Cosa schifosa. Ok. Ciao. Oh! Come vi spiaccio tutti. fa salta in faccia ciao Antia Mattio Da svingare il piccone come su Fortnite Ma ce n'era uno qua una volta Ah è quello ok questo Bam Bam Bam Io dire che ti chiude a guscio fra It's inutile Questo è un po' più duro Sicuro Questo è enorme Enorme Enorme Quanto fai schifo Anche te Basta Aia Vabbè sono stronzo dai Sì, ma ti chiudi ogni due secondi Dai Minchia peggio dei Fortnite Kid questo Dai! niente Urgh! Ok, eh, questo... <clears throat> Però cerchiamo di non mancarlo. Cheat. Aia. Ah, yeah. Dai, non ci avete un'idea. Ok. Bene. Mi sposto. Bam. Bam. Prendo, mi sposto. Ti attacco. Ehi, bola Oh Eh sì, l'avevamo già ucciso, però è crashato. Crashato il gioco. Eh come microfono c'ho un Emita Plus 252 Trust Smoky. Ma ci hanno andato fuoco il villaggio ragazzi Ivy! No Vieni con me amico mio ti porterò no. ad Argan. Ora tallo, ora tallo. È morta, ai, ragazzi. Mi piace. Aia. Che cazzo è?